Vorrei proprio questa sera e soprattutto domani che molti di noi pensassero ai giganti della storia, che sono ben diversi, perché domani, 4 dicembre, si svolgeranno a Cuba i funerali di uno dei giganti della storia, ma non soltanto del secolo, della storia, e cioè Fidel Castro. E io vorrei ricordare Fidel Castro unitamente a un'altra figura smagliante, splendida, di, questo, di questa vicenda, che è quella di Ernesto Che Guevara, voi pensate un medico come Ernesto Che Guevara di famiglia normale, benestante, che parte dall'Argentina con la sua moto, fa il giro dell'America, dopodiché arriva a Cuba per fare una rivoluzione, e partecipa attivamente con la sua presenza e il rischio personale a questa rivoluzione, dopodiché diventa Ministro dell'Industria, forse anche Ministro dell'Economia, e ad un certo punto rinuncia a tutto nuovamente e riparte per la Bolivia per fare un'altra rivoluzione, per far sì che anche nell'America Latina, il resto dell'America Latina, eh, patria di colpi di Stato continui orditi dalla CIA e dagli americani che non sopportano di avere altro nel loro cortile di casa, ma soltanto i loro fantocci, eh, va lì per fare la rivoluzione e far sì che anche la Bolivia e forse anche altri, eh, a paesi dopo se fosse sopravvissuto possano eh, avere la loro dignità nazionale la loro identità, la loro libertà e la loro democrazia e Fidel Castro stesso il quale parte da una famiglia anche lui benestante avvocato di successo e parte per una guerriglia con pochissimi compagni e sacrifica tutta la sua vita per questa, eh, per questa rivoluzione, riesce a farla trionfare, riesce a cacciare il pagliaccio degli americani Fulgenzio Batista a instaurare il regime rivoluzionario e a far sì che Cuba riconquisti la sua indipendenza e la sua dignità dopo essere stata da sempre praticamente il postribolo degli Stati Uniti d'America eh, nei Caraibi. E, e qualcuno di questi omuncoli, non soltanto in Italia ma anche all'estero, gente che non ha mai potuto fare a meno della propria tavola imbandita, avida di soldi, trova il modo di dire che a Cuba non ci sono i diritti umani rispettati. Ma io dico, a parte il fatto che i diritti umani, eh, da qual pulpito viene la predica, non sono certamente rispettati in altre zone del mondo, quanti morti sotto bombardamenti illegali, quante guerre scatenate da questa gente che adesso si riempia la bocca americana in testa statunitensi in testa i diritti umani. Sono morti illegalmente e per la ferocia rabilità: i soprusi orditi da loro. Però nessuno riesce a dire che a Cuba non ci sia una sanità che funziona alla perfezione, un'industria farmaceutica di, ecce, di eccellenza e una istruzione assolutamente di tutto rispetto andate a vedere cosa sta accadendo ora in questo momento per esempio ad Haiti o in altri paesi dell'America Latina non ancora liberati dal gioco americano andate a vedere in quale miseria si viva in quale eh, stato di analfabetismo maggioritario si viva e questi sono diritti umani di cui non si parla mai che sono calpestati ed ignorati a Cuba al di là del fatto che ci sono 40 anni e più di embargo strettissimo da parte degli Stati Uniti d'America, che ci sono stati decine e decine di tentativi di attentato e di assassinio dello stesso Castro e di altri del governo e qui si trova il modo di dire che i diritti umani sono compressi. Io vorrei chiedere a questi abitanti di Haiti che non hanno il diritto di mangiare, che non hanno il diritto di essere curati che non hanno il diritto all'istruzione, se piacerebbe loro continuare ad avere la massima libertà per tutto il resto, cioè di morire di fame, piuttosto che i cubani, i quali hanno sempre supportato non una dittatura, ma un regime rivoluzionario, perché senza l'appoggio popolare la dittatura non c'è, e la rivoluzione non trionfa, e quindi i cubani, i quali hanno raggiunto uno status di tutta rilevanza, soprattutto in quelle latitudini, partendo da zero, oggi Cuba ha l'indipendenza nazionale, oggi Cuba ha la dignità della propria identità nazionale, l'orgoglio della propria identità nazionale e ha l'istruzione per tutti e ha l'assistenza sanitaria per tutti. Forse anche qui da noi bisognerebbe che prendessimo qualche lezione. Grazie.